Oggi, oggi oggi oggi sono qui con questo sfondo y'all. sempre deve avere segni particolari ubriacato assaggiate nessuna delle due Sì giorno della settimana preferito tipo questa domanda non ha molto senso come faccio a scegliere un giorno della settimana So possiamo dire e oh. out. C di tutto dall'essere permaloso per mi è stato anche detto che eh, vado a chiedere soldi alla gente io non lo so dolce, poi domanda 70, quindi siamo verso la fine, siamo verso la fine. инструмент. da solo, sì, sono abituato a stare da solo, sto sempre solo, quindi diciamo di sì, sei felice? Che per domanda, la, la 91, diciamo di sì, facciamo quel che possiamo per essere felici, vorrei essere molto più felice. Cosa non faresti? so Sato ちょっと